pizza, insalata, qualsiasi cosa, produce gli analoghi però fatti con la frutta. La frutta eh, produce, eh, voglio dire, aumenta le rese di, di territorio, centu, centuplica le rese di un territorio se, rispetto a se lo coltiviamo per ricavarne per esempio cereali che tante volte vengono devolti come mangime addirittura. Insomma la carpotecnia centuplica le rese per territorio, centuplica di conseguenza i profitti e... Eh, di conseguenza riduce all'ennesima potenza eh, l'impatto ambientale dei cibi. Questo non ha solo un risvolto etico e ambientale, perché mangiando un frutto non si uccidono nemmeno esseri viventi, ha un risvolto soprattutto anche salutistico. Perché? Perché la specie umana eh, è una specie fruttivola, scientificamente parlando. Giorgio Cuvier nel 1800 ha dimostrato... Eh, comparando i vari sistemi digerenti di tutti i diversi animali, che la specie umana è un animale fruttivoro, esattamente come le scimmie antropomorfe, che è quella classe alla quale apparteniamo, eh, scimpanzé, orango, gorilla, gibbone, che in abbondanza di frutta non toccano altro. Quindi, eh, però, se qualcuno pensa che siamo carnivori, i carnivori hanno gli artigli, noi non abbiamo artigli i carnivori hanno la dentatura secodonta la specie umana non ha la dentatura secodonta adatta lacerare all la carne non abbiamo nemmeno eh, il pH gastrico così acido come quello dei carnivori non abbiamo l'enzima uricase per demolire l'eccesso di acido urico l'intestino dei carnivori è molto più corto di quello della specie umana proprio per sbarazzarsi dei cadaveri in putrefazione che i carnivori mangiano non siamo nemmeno erbivori, gli animali erbivori hanno una dentatura selenodonte, da seleno, che è luna, hanno la dentatura fatta a lunette, fatta a mezzalune, perfetta per macerare le fibre cellulosiche. Hanno 3 o 4 stomaci, cosa che noi non abbiamo, eh, hanno dei batteri che aiutano a digerire la cellulosa che noi non abbiamo, l'intestino lunghissimo che noi non abbiamo, e ricavano energia dalla cellulosa. Noi, per ricavare energia, dobbiamo mangiare il fruttosio perché? perché il mitocondrio funziona esclusivamente, produce energia esclusivamente con il fruttosio. L'unico cibo a contenere fruttosio è la frutta, su questo non ci piove, in particolare la mela: la mela ha una netta prevalenza di fruttosio sul glucosio, 90%, di fruttosio, 90 di fruttosio, 10% di glucosio. Eh, non siamo nemmeno granivori, ci dicono che eh, il grano, la pasta, il pane, la pizza sono la base della nostra alimentazione mediterranea, salutare quello che volete, però eh, scientificamente il grano, come tutti i cereali, sono cibo per uccelli granivori, per animali granivori, che hanno il becco, ingoiano il seme intero, non è che lo macinano, lo condiscono col pomodoro che è un frutto e poi lo mangiano. Eh... Gli animali granivoli hanno l'ingluvio, il ventriglio, il preventriglio, eh, nel, ne, nella parte terminale dell'intestino hanno la borsa di Fabrizio che noi non, non abbiamo, ingoiano dei sassolini proprio per macinare, ecco, per macinare i semi. Noi se proviamo a mangiare un, un seme è come ci spacchiamo un dente, insomma, non, <ride> non riusciamo, ecco. Siamo un animale fruttivoro, abbiamo la visualizzazione dinamica, perfetta per distinguere un frutto rosso tra le foglie verdi di un albero. La mano è perfetta per afferrare un frutto, in particolare rotondo come la mela, della grandezza della mela. E... La dentatura, la dentatura bunodonta, come quella di tutti gli altri fruttivori, cioè eh, tonda praticamente, a collinette, non, eh, non può lacerare le carni, non può mangiare i semi, non può strappare le verdure, addirittura gli animali erbivori hanno il corpo, la testa rivolta verso il basso, sono anatomicamente predisposti per mangiare le, le piante. Noi eh, come animale eh, dotato di stazione retta siamo in perfetta coevoluzione esclusivamente con il melo, che è un albero a basso fusto eh, dal quale possiamo prendere la mela semplicemente alzando il braccio. In natura, infatti, nessun animale è costretto a lavorare per procacciarsi il proprio cibo. Eh, vive semplicemente, diciamo, in, in una situazione di simbiosi con il suo cibo. Eh, sì, produciamo energia dal fruttosio. Il fruttosio sta solo nella frutta e in particolare nella mela. Non è, frutta non vuol dire che vada bene tutta, perché la frutta, come la intendiamo noi, noi intendiamo la frutta dolce, assolutamente. Frutta, sono anche frutto ortaggio, frutta grassa, frutto ortaggio, per farvi capire, sono pomodori, cetrioli, zucchine, melanzane, eh, peperoni, sono tutti frutti. Zucca, sono tut la zucca è il frutto più alcalinizzante, ecco il discorso del pH è importantissimo. Se volete stare in una situazione di salute decente, dovete verificare costantemente il vostro pH urinario. Il 99% di noi avrà un pirac urinario acido, in quanto l'alimentazione onnivora è estremamente acidificante. Quindi, tornando al discorso dei frutti, non tutti i frutti sono frutti che vanno bene. Ci sono frutti eh, estremamente acidificanti, come tutti gli agrumi, l'ananas, il kiwi e la frutta dolce, se viene essiccata, diventa acidificante. Quindi anche il dattero. Eh, che a volte dicono lo troviamo fresco e essicca naturalmente, naturalmente sulla pianta quindi acidificante quindi no agrumi, no kiwi no ananas e no frutta dolce se essiccata sì alla frutta dolce cruda consumata tal quale anche qui è da dire che non è che si può mangiare la frutta dolce così come capita la, le cose vanno fatte bene il fruttalismo eh, va fatto bene ma anche se non è fruttalismo anche se siete eh, onnivori Dovete eh, avere un'impostazione onnivora decente. Per avere un'impostazione onnivora decente è sufficiente che a colazione introducete le mele rosse Stark. La mela rossa Stark eh, è il cibo più biocompatibile con la specie umana. È l'unico cibo al mondo che lascia invariato il pH ematico. Non c'è un altro cibo al mondo che lascia invariato il pH ematico. Scusatemi se vado fortissimo, ma ho proprio 20 minuti a disposizione. Vi voglio caricare di nozioni così ho detto quello che dovevo dire. Comunque se ci sono domande, nel limite del possibile insomma intervenite, va bene. Sì, Cos'è l'MDA? Eh, MDA, bravo. MDA è l'impostazione che consente eh, qualunque livello alimentare noi conduciamo, cioè qualunque alimentazione noi conduciamo, di eh, avere un'impostazione... Eh, il più salutare possibile per quella determinata alimentazione che stiamo conducendo. Per cui, se siamo una persona normale che mangia tutto, eh, dovremmo eh, riuscire a posticipare il, il pasto principale, nel quale mangiamo tutto, a cena, eh, mangiando a colazione mele rosse e All'inizio eh, è importante, perlomeno, che la mangiate come prima cosa, anche se non riuscite a mangiare solo quello è importante però che la mela rossa diventi eh, il vostro primo input della giornata il primo cibo che mettete in bocca prima del caffè, prima della brioche, prima della medicina la mela rossa stark, cruda, consumata a morsi tal quale se non riuscite a morsi perché avete la dentiera non so, tagliatela a fettine ma lasciate la buccia perché nella buccia stanno proprio le sostanze protettive i polifenoli, le antocianine. E, e via dicendo eh, mi sono preparato qui un po' di cose. L'impatto ambientale. La produzione carpotecnica proprio per rientrare a tema della sostenibilità ambientale e dell'expo che ci vuole propinare gli insetti come cibo, quando di frutta ce ne sarebbe per tutti... Eh, Alexander Von Humboldt, un ricercatore naturalista francese ha dimostrato che la stessa quantità di terreno che può produrre 15 kg di frumento se coltivata a banane produce ben 1850 kg di banane ripeto, 15 kg di frumento contro 1850 kg di banane la fame nel mondo non esisterebbe. ci sarebbe cibo per tutti le multinazionali potrebbero guadagnare addirittura di più perché? Perché potrebbero appassare i prezzi al consumo per via dell'aumentata resa e allargare di conseguenza anche il bacino di mercato. Eh, producendo poi, perché ho fatto l'esempio, eh, il ricercatore ha parlato delle banane, ma analogo discorso è per il platano. Il platano è una banana tropicale, non dolce, con la quale si fanno pasta, pane, pizza, gnocchi, si fa di tutto. Quindi eh, passando dalla farina eh, normale di grano che contiene glutine ipertossica alla farina carpotecnica di platano, questa banana tropicale non dolce, si centuplicano i profitti eh, guadagnandoci anche in salute. Inoltre, le multinazionali potrebbero attrarre anche tutti quei salutisti, quegli intolleranti, tutte quelle persone attenti all'etica che attualmente sono, come dire, precluse alla produzione zootecnica, che sono lontane dalla produzione zootecnica. Vedi della Bibbia? Eh? E De della Bibbia? Vedi della Bibbia? No, non vedete, eh, inoltre sì, eh, le aziende che effettueranno questa ecoconversione dal sistema di produzione attuale a quello carpotecnico cioè basato sulla frutta si possono fare anche medicinali carpotecnici vedrà anche eh, cioè ci guadagnerà anche immensamente nell'immagine dell'azienda pensateci, l'azienda che non sarà più Depauperatrice delle risorse, divoratrice del pianeta, ma attenta alla salute dei suoi consumatori, attenta all'ecologia, alla sostenibilità, e queste per chi, per chi si intende di marketing sono cose importanti, sono cose vincenti per, per un'azienda del futuro. Ci sono domande? Io ho fatto anche questa cosa qua nella Bibbia si rivede diverse volte. Sì, sì, sì, sì, sì. Eh, i riferimenti. Sì? La mela, la mela stanca. la buccia, ci dicono sempre di tirarla via perché è piena di ogni ben di Dio. Allora, rimuovere la buccia è controproducente in quanto mi la mela, eh, detto, innanzitutto mi dà, la buccia della mela vi prometto sì. che è altamente impermeabile, quindi i fitofarmaci di sintesi scivolano dalla buccia e non, non vengono assorbiti dal frutto al limite vengono assorbiti dal terreno, ma comunque la pianta si difende dalle tossine, come noi ci difendiamo dalle tossine di cui ci sfondiamo tutti i giorni, anche la pianta si difende dai fitofarmaci. Inoltre, eh, lo stesso Ames, Bruce Ames, uno dei, il, più noto, non uno dei, il più noto genetista mondiale, ha dimostrato che le verdure, le piante che noi comunemente mangiamo, contengono da mille le verdure per, per dire una cosa molto light, per non parlare della carne o dei cereali, le verdure contengono da mille a un milione di volte fitotossine più potenti dei fitofarmaci di sintesi che spruzzano sulla frutta magari. Quindi, cosa vuol dire? Vuol dire che se anche mangiamo una vela, tra virgolette, avvelenata, i veleni che stiamo mangiando quando consumiamo una banale insalata sono da mille a un milione di volte più forti dei fitofarmaci di sintesi e quindi hai voglia di parlare di Monsanto l'insalata è più, è, più, è più tossica di Monsanto Sì, eh, per ricollegarci al discorso della Bibbia, ecco, la Bibbia in realtà parla chiaramente di alimentazione eh, basata sulla frutta l'alimentazione delle origini ci dice che è la frutta. Perché? Allora, innanzitutto, paradiso, ove, era situato, ove secondo la Bibbia era situato l'uomo in origine, paradiso, in ebraico antico si dice pardes. Pardes non vuol dire altro che giardino degli alberi da frutta. In questo ecosistema nel quale l'uomo era inserito non, non vi erano malattie, non vi era lavoro, non vi erano costrizioni. Semplicemente l'uomo, come tutti gli altri animali, era in simbiosi, in coevoluzione, con un'altra specie vivente, nel nostro caso il melo. Eh, per esempio, eh, l'arrivo della glaciazione nella Bibbia eh, viene fatto coincidere con, eh, con il fatto che l'uomo si discosta dalla sua alimentazione originaria, per cui eh, l'albero del peccato infatti non è la mela, ma è il fico, come ha disegnato Michelangelo nella Cappella Sistina. Per cui quando l'uomo va a mangiare un frutto diverso da mela, ecco il peccato è quello simboleggia il peccato e da lì infatti la necessità di coprirsi con la foglia di fico simboleggiando proprio l'arrivo della glaciazione anche. E gli stessi dati storici ci confermano che in quel periodo eh, non vi erano, eh, si può dire che eh, la specie umana viveva una vita di durata indefinita addirittura in quanto il fenomeno del buco fossile viene chiamato così perché eh, in, que in quella determinata epoca intorno a 7 milioni di anni fa e fino a 1,8 milioni di anni fa eh, non si ritrovano eh, resti umani datati a quell'epoca perché? perché eh, la specie umana viveva una, una vita di molto superiore anche agli standard massimi attuali. Terreno antropico? Come? Terreno antropico. Molti, molti hanno questo volantino dove c'è questo terreno, terreno antropico, no? Questo volantino che vedete... Eh vi rende ben chiaro come attualmente l'uso irrazionale dei terreni sia dedicato per il 90% al pascolo. Cioè noi produciamo cibo per galline, cereali, per darlo in pasto ad erbivori, dei quali ci nutriamo come che fossimo carnivori. Eh, tutto questo terreno, se fosse destinato all'abitazione umana potrebbe dare casa a tutti quanti perché non, non sarebbe nemmeno utilizzabile con la frutta non servirebbe nemmeno questo terreno coltivato a frutta sarebbe destinato alle, come dire, che si agli insediamenti sostenibili ecco. gli insediamenti sostenibili sono eh, le città del futuro le città del futuro si chiamano ecovillaggi praticamente sono diciamo sì, villaggi, nei quali però eh, le case sono costruite in legno. Ogni unità abitativa ha i suoi alberi da frutto con i quali è indipendente e autonoma. Il riscaldamento deriva dal solare, dal fotovoltaico. E quindi c'è perfino l'indipendenza energetica. Addirittura il modello insediativo più evoluto è la cupola geodetica. Sono cupole simili a serre, eh, all'interno del quale l'aria calda circola e, e ritorna in basso al contrario delle abitazioni normali dove il calore va tutto su eh? A che ora? Per riscaldarci, praticamente dobbiamo riscaldare prima in alto, sì, e poi in il calore faria scende, scende, scende. Ma è uno spreco assurdo questo di risorse. Quando con una struttura sferica il calore ricircola e ritorna via il basso, addirittura all'interno di queste unità abitative si potrebbero piantare alberi da frutto, come il melo, o come anche l'avocado, il banano, che qui da noi non, non sono produttivi perché è troppo freddo, diventerebbero produttivi. Inoltre all'interno della cupola. L'albero, come il melo, per esempio, produce addirittura due raccolti all'anno, per cui troviamo sempre le mele sull'albero e insomma non ci ne sarebbe nemmeno bisogno di comprarle. Queste sono state definite anche dall'ONU, questi insediamenti, la punta di diamante dell'ecologia, perché sono l'unica possibilità di salvezza che abbiamo oggi. Lascio mi dispiace di, di interromperti però hai introdotto molti concetti anche molto interessanti magari se vuoi dire qualcosa per invitare persone ad approfondire e poi dobbiamo lasciare la parola grazie tutto quello che vi ho detto lo trovate su internet liberamente gratuito e scaricabile dal sito eh, basta che digitate specie umana progetto 3M voi ricordatevi 3M specie umana, progetto 3M, trovate tutte queste informazioni altamente scientifiche e anche le indicazioni pratiche per cambiare da oggi la vostra alimentazione, la vostra vita e soprattutto quella dei vostri cari, perché sono quella delle persone che vi stanno intorno, perché se non coinvolgete le persone a voi intorno siete destinati a fallire, abbiamo, siamo un animale sociale e abbiamo bisogno... Che, che le persone ci seguono perché non si può smettere di fumare stando in mezzo ai fumatori, è la stessa cosa, grazie grazie Nico grazie. grazie a voi, mi sembrava è molto interessante e anche qui sempre il discorso della partecipazione, il coinvolgimento diretto piccolo gesto per cambiare il mondo, veramente un piccolo gesto nell'alimentazione per cambiare il mondo, Quindi, a volte è difficile anche fare piccoli gesti per cambiare le cose